Grazie Presidente, scusi intervengo sì. uh, molto velocemente, naturalmente uh, lo faccio a mio nome uh, prima che... <ride> no. um, la, il mio voto uh, è assolutamente favorevole sulla mozione, spiego anche perché... Scusate non riesco ad attivare la telecamera, perdonate. Non ci allora, um, il mio voto è favorevole per, per quale motivo? Perché la mozione naturalmente invita vita l'attuazione della delibera 107 che la collega Selli ha eh, menzionato, su cui c'è stato eh, voto all'unanimità di tutta l'aula e che è stata approvata anche con immediata eseguibilità ormai a settembre del 2020 È eh, una delibera che purtroppo, come tante, non trova ancora attuazione e quindi ehm, colgo questo come ennesimo indirizzo per sollecitare gli uffici eh, certo che eh, nel, quello che sembra ehm, diciamo, la ehm, il congelamento di questo tipo di eh, azioni, io eh, non sono rimasta immobile, pertanto ho sollecitato con tutte le forme possibili gli strumenti dati ai consiglieri, questo ci tenevo a dirlo cogliendo l'occasione di questo intervento e di questo ennesimo eh, indirizzo. Um, diciamo, eh, nella delibera credo, eh, collega Sarli mi permetta, ci sono già tutti eh, gli indirizzi e le procedure. Ehm, anche puntuali eh, con le quali è necessario intervenire su questa tematica eh, annosa, eh, tuttavia insomma, colgo questo indirizzo come ennesimo richiamo agli uffici eh, immobili in questo momento su questa tematica. Eh, quindi ehm, diciamo anche che sono delle attività ehm, i quali profitti naturalmente sono appena sufficienti per eh, insomma, eh, le esigenze di eh, famiglie che eh, conducono queste attività ehm, con, ehm, diciamo, con, con eh, onestà e con tutti gli strumenti che la stessa amministrazione gli ha concesso e quindi è giusto che eh, gli sia data l'ennesima opportunità, cioè, anzi che sia eh, data una risposta positiva a questa ennesima richiesta eh, perché eh, questi abbiano le opportunità di eh, mettersi in regola e di lavorare eh, con onestà e con correttezza così come richiedono ormai da, da troppo tempo quindi il mio voto sarà assolutamente favorevole, grazie